Ciao, sono Marco, sono al termine di una corsa fantastica insieme al fedele amico a quattro zampe che in questo momento non è qui vicino a noi. E ieri ho partecipato, ho voluto partecipare ad una cerimonia funebre per onorare la memoria di una persona molto cara. E malgrado io non sia un amante dei riti in generale, eh, c'è stata una parte in fondo a questa cerimonia in cui il prete ha detto andate e glorificate Dio con la vostra vita. Questo fa riflettere molto, devo dire. Ripeto, malgrado io non sia un amante dei riti, questa è una parte molto importante. Al di là del fatto che tu credo o non credi in Dio, comunque puoi credere nell'universo, in, un in qualche cosa non lo so, ma sei un pezzo rarissimo, perché sei unico o unica al mondo. Non esiste un altro un'altra come te, non esiste. Puoi cercare quanto vuoi, non esiste. Potrebbe essere forse similare ma non uguale, quindi sei un pezzo raro e io credo che sia giusto onorare Dio o quello, che tu, quello in cui tu credi per questo dono, il dono della vita. E come fai ad onorarlo? Io voglio sperare che tu lo faccia con la vitalità, perché noi siamo in vita, e dobbiamo onorare la vita con la vitalità, io credo che sia questo, non so come fai tu, magari me lo dici, fammelo sapere come fai tu ad onorare Dio o l'universo o quello che sia per il grande dono che ti è stato fatto, che ci è stato fatto. Ecco volevo dirti questa cosa sperando che possa farti riflettere un po', io recupero l'amico la, a quattro zampe e ce ne torniamo a casa che siamo abbastanza stanchi e sudati, ti saluto con un abbraccio, ciao!